Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta con le zucchina lunga. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchina lunga tagliata a cubetti, patate tagliate a cubetti, cipolla, polpa di pomodoro, olio evo, dado vegetale bimbi, basilico, pasta mista corta, acqua tiepida sale e pepe. Diamo il via alla ricetta.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 Aggiungere l'olio ed azionare il bimbi per 4 minuti 120 ⁇ velocità 3. Aggiungere le patate. la zucchina, la polpa di pomodoro, il dado, il sale, il pepe, il basilico e l'acqua ed azioniamo il bimbi per 20 minuti 100 gradi anti velocità soft aggiungere la pasta mescolare con la spatola e cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 8 minuti 100 gradi antiorario, velocità soft La pasta è cotta, impiattare e servire. Pasta con la zucchina lunga. Grazie e alla prossima ricetta!